Bella, bella ignorante, classica perché è classica, la Tomaia è la super classica di Mizuno. Eh, sono interessanti per la, la, la mescola dell'intersuola perché mi sembra molto più morbida rispetto a quella degli anni pre precedenti. <fibli> Andrea ho appena ricevuto un pacchetto, siamo a Garbagnata e tu sei tornato dalla Sicilia, un pacchettino pacchettino piccolino che contiene delle scarpe io te lo tiro direi, sei pronto? No, no, no! Oh! <ride> preso al volo! Le regole sono sempre le solite, devi eh, innanzitutto eh, capire di che scarpa stiamo parlando, quanto pesa e poi ci devi raccontare un po' le caratteristiche poi non so come farai ad aprirle però immagino che tu abbia una chiave una chiave di volta, ciao a tutti devo capire da dove è. quando è che fai partire il timer oggi sarà dura e eh? qua non vedo ma ah, invece ma ti sei divertito in Sicilia? sono divertito abbastanza non so dirti se mi sono riposato o no, perché sono arrivato a casa poi più stanco di prima, quasi. Eh, però è una vacanza che vorrei rifare ogni anno, quindi... Ma mi hanno detto che sei stato il primo siciliano alla, alla gara, almeno esatto. così dicevano alla telecronaca della, della RAI. Così dicevano, l'ho scoperto anche io, ho scoperto di essere siciliano proprio durante la diretta RAI. Va bene lo stesso, per carità. Quindi la prossima volta vorrei essere invitato come cittadino onorario tra l'altro mi sembra che sei, ti sei un po' arrugginito per quanto riguarda l'apertura delle scatole ah, che sono stanco Max, sono stanco e poi non ho preso i chili in Sicilia, li ho presi ieri, è un matrimonio, è un disastro è stato. l'ho aperta una una, due Ecco, bravo, hai scelto proprio quella giusta, parti da quella lì, Come mi fa benissimo. Come la scatola uguale? No? Sono, eh, direi, simili. Le scatole? Le scatole, le scatole. No, no, non prenderla, l'altra, no no, no. no, le metto così di fianco, ma la scatola vi sembra uguale. Mm, Questa spero che sia la mia, perché ho visto il colore che è un giallo ignorante. Sono tutte tue le scarpe, le devi trovare tutte te, però poi me le tengo io. Allora, schiuma mi sembra una schiuma buona sopra, cioè buona rispetto a quelle di Mizuno solite. Eh, mi ma come sembra... fai a sapere che è Mizuno? Ho visto la scatola blu. Ok. Eh, magari c'era dentro un'altra scarpa, ma la, la scatola blu eh, aiutava. Poi a dire vero si sente qua, questa zona qua un po' di... dove ci dovrebbe essere il Wave. Ma che scarpe sono? Che modello? Allora dal peso ti direi una wave rider è esattamente la wave rider il modello ovviamente 25 bella, bella ignorante, classica perché è classica, la tua maglia è la super classica di Mizuno. Um, sono interessanti per la, la, la mescola dell'intersuola perché mi sembra molto più morbida rispetto a quella degli anni pre, precedenti. Ma uh, secondo te è più morbida anche della 24? Beh adesso non te l'ho portata, quella che avevamo recensito ma, qualche mese fa. Mi sembrava molto di più, mi sembra molto più morbida secondo me, sai? È la prima volta che sento questa mescola così proprio morbida, ci affonda, ci affonda il dito. La metto un attimo così ti dico anche la misura se questa qua la misura adesso ti dico cos'è che è questa 27 la tua misura guarda mi sta bene però sì in effetti forse stessa solita misura questo qua è 27 cm io porto il 27 e mezzo non mi sta strettissima allora rimessa al piede però ha le, le caratteristiche di Mizuno, eh quindi una scarpa bella secca uh... Il collo del mio piede un pochino ci soffre, però questa schiuma qua è, è da provare perché mi sembra davvero più morbida del solito, quindi vediamo come si comporta. Va bene, apri anche la seconda. Vedi, la seconda potrei dire che è già una Sky, così, ma proprio... Sarà no, mai una... Sky, ma in realtà ti ho uh, fatto una sorpresa, ah, io. e secondo me non la indovini neanche, neanche, neanche. Prova la flessibilità di questa scarpa. Ho paura a schiacciare ancora di più, ma si piega un pochino, non avrei detto che c'è? Ti vedo abbastanza contento, dici che c'è il carbonio, ma a piegarla si piega, eh. In realtà non dovrebbe essere con il carbonio, ma con mm. la fibra di vetro, però adesso poi non vedremo Anche e capiremo. Ah, cosa, cosa ne pensi? Uh, no, sento una, un battistrada molto importante diciamo, sembra uh, quasi dei chiodi, sembra quasi. Ma quanto pesa secondo te questa scarpa? Non è... cioè se deve essere una scarpa da super gara no, secondo me comunque peserà sui 180-190-200 a ah, questo non te lo so dire, non ah, ho fatto okay. niente. Non, no, no, non mi sembra una scarpa così leggerissima la sensazione. Cioè, è leggera ma non ha non piuma. Magari solamente. Eh, che, che scarpa è comunque? Scusami, l'ho guardata. <ride> Avrei, avrei detto una shadow o qualcosa di simile? No, è il nuovo modello e si chiama Wave Rebellion Rebellion eh, che di fatto è la scarpa veloce, la nuova scarpa veloce di, eh, di Mitsuno Oh, guardarla così, eh, l'intersuola sembra una Saucony eh, La prima cosa che ho visto è che ha una specie di, di protezione eh, conchi La conchiglia praticamente si estende fino a al mesopiede fino a qua ed è abbastanza dura quindi secondo me eh, potrebbe essere adatta anche ai pronatori, eh, c'è un inserto qua di questo wave strano che, che è abbastanza alto quindi secondo me si sì, sarà una scarpa relativamente stabile un po' per tutti, eh, c'è questo grosso bucone qua in mezzo sul tallone bisogna capire se, se darà qualche problema durante la corsa soprattutto nelle corse lunghe. Per il resto, davvero, a vedere il taglio sembra proprio una nassauconi. Vabbè, provatela un secondo per capire anche la taglia, così dai qualche consiglio nel caso in cui i nostri ehm, iscritti al canale volessero comprarla. Questa è un 27,5, quindi quella che mi farei provare dopo in pista. Se la vuoi provare in pista, senza nessun problema. Oh, uh, questa è abbondante. Eh? Allora, direi che il 27,5 a me va bene, è quasi abbondante, a Max non andrà bene, quindi me la terrò io questa, sicuro Ma te le tieni tutte te Andrea, non c'è problema eh, No, è, sembra abbondante, sembra abbondante, eh, non so però se prenderai il mezzo numero più piccolo Quindi c'è un bello spazio davanti, non, non, non opprime eh, C'è da dire che ultimamente però stavano facendo delle scarpe abbastanza strette, tipo vedi la Pegasus, vedi la Clifton di cui tanti un pochino si sono lamentati, eh, quindi questa qua potrebbe essere che magari ha no, la pianta un po' più larga di, di quello che ormai ci siamo abituati e sembra più grande delle altre. Diciamo che quello che mi piace di queste scarpe qua, sopra, cioè di Mizuno anche, è che hanno una tomaia molto classica. Eh, alla fine non ne trovo dei grossi svantaggi, e hanno solamente dei vantaggi. Mi sembra strana sto tessutino qua sotto. C'è del tessuto sotto nella, nella scarpa, vabbè, a parte che, il, come si dice, il... Il battistrada mi sembra super, questo qua mi sa che... bisogna capire sul bagnato perché sembra un po' duro, sembra plastica dura, però secondo me su pista bianca, su pista grippa di brutto. E Sotto c'è una specie di tessuto, dopo nelle foto verrà, si vedrà meglio. E niente, dai, aspettiamo, dopo la uso già per fare il lunghetto qua, così faccio un po' di velocità, un po' di chilometri, capiamo subito se, se mi infortuno, va benissimo per tutto. Va bene, nei prossimi giorni faremo diversi test, quindi stay tuned, ci vediamo alla prossima, grazie Andrea, ciao! Ciao!